Ciao a tutte e a tutti e eh, benvenuti a questa edizione del freelance camp online dedicata all'internazionalizzazione dei freelance. Eh, abbiamo persone collegate beh, da un sacco di posti, eh, poi dopo molte di loro parleranno anche qui sul palco e le altre insomma, chiacchiereranno insieme a noi nelle stanze. Eh, sono molto felice che riusciamo a esserci stamattina perché, eh, lo dico subito, eh, negli ultimi la settimana scorsa c'è stato un momento in cui abbiamo avuto, come dire, lo svarione di non capire bene se saremmo riusciti a, fare, ehm, a far funzionare questa edizione online, perché noi eravamo pronti a non è la prima edizione online che facciamo, naturalmente. Le ultime che abbiamo fatto abbiamo sempre usato una piattaforma, Open, che era perfetta per fare questo genere di eventi. Ci permetteva di avere il palco, ci permetteva di avere le stanzette eh, di chiacchiere collettive, di gruppo, ci permetteva di avere eh, le chat a, a due e perfino se avessimo voluto anche gli stand degli sponsor, che in realtà non usiamo perché diciamo che quando siamo online poche persone hanno voglia di andare, a visitare i palchetti degli espositori ma abbiamo più voglia ovviamente giustamente di parlare fra di noi e di eh, conoscerci e vabbè quindi vi dico eravamo molto tranquilli avevamo tutte le nostre cose pronte business as usual come in ogni altra edizione e ci siamo incontrati Online, siamo visti online eh, con Vudio che è lo sponsor tecnico di questa edizione e che ringrazio tantissimo. Ci sono Fabrizio Elisa e lo staff di Vudio in questo momento che governano. Tutte le, uh, tutte le parti, le, le questioni tecniche e che produrranno poi i video che nei prossimi giorni saranno pubblicati nel nostro canale YouTube e sul sito ed eravamo pronti semplicemente a configurare i dettagli dell'edizione all'interno di Opin. Siamo entrati dentro Opin e improvvisamente abbiamo scoperto che eh, tutto il piano pricing di Opin era radicalmente cambiato. Fino a poco tempo fa c'erano dei piani mensili con un costo assolutamente ragionevole che ci ci permettevano di attivare, preparare tutto, usarlo a pagamento per un mese, fare la nostra, il nostro evento online e farlo funzionare a dovere e invece insomma, non trovavamo più il modo per passare dal free al pain, ehm, c'era solo il pulsante, chiedi una demo, parla con un commerciale e vabbè, allora abbiamo, ci siamo rassegnati, abbiamo chiesto la demo per parlare col commerciale. E, e ci hanno dato appuntamento tipo per questo lunedì quando sarebbe stato assolutamente tardi per capire come far funzionare il tutto allora io gli ho scritto e gli ho detto guardate, cioè, non ho bisogno di un pitch just take my money, eh, dammi il servizio e lì abbiamo scoperto che Opin è diventata una piattaforma esclusivamente corporate per cui per far funzionare il freelance camp avremmo dovuto attivare un piano trimestrale o annuale con dei costi totalmente deliranti per cui ci siamo trovati come dire col culo per terra Ehm, eh, ci siamo dovuti inventare un piano B, per fortuna diciamo, le soluzioni, la creatività e la conoscenza e la competenza non mancano per cui siamo, abbiamo dovuto allestire diciamo, in fretta e furia questa um, diciamo, area all'interno del sito in cui eh, in una pagina abbiamo il palco eh, nelle pagine invece abbiamo le, le conversazioni di gruppo e devo dire io prima sono fatta un giro nelle varie stanze di conversazione e mi sembra che tutto stia funzionando molto bene. Vedo anche che eh, riesco a vedere la chat eh, con i commenti eh, di video, vedo tutti i vostri buongiorno, ne sono molto felice, dopo vi rispondo privatamente uno per uno e... Ehm, Prima di dare il via ai talk, voglio oh, chiaramente ringraziare eh, tutto lo staff di Vudio, che è sponsor tecnico dell'edizione, tutto lo staff di Digital Update, perché senza di loro io veramente ormai arrivo ai freelance camp, così la mattina dico qual è il programma, eh, cosa devo fare, perché fanno tutto loro, sono proprio bravissimi e bravissimi, e Soprattutto voi, voi che partecipate, voi che siete nel club, voi che vi siete semplicemente iscritti a questa edizione per vedere di che cosa si tratta e che contribuirete con i vostri commenti e le vostre domande alla conversazione di oggi, che ha come tema principale appunto lavorare all'estero, lavorare con l'estero, lavorare con clienti eh, non italiani, lavorare dall'estero eh, con clienti italiani e internazionali, una eh, cosa che per chi è freelance diciamo è più possibile, ha una potenzialità in più rispetto a chi ha un lavoro eh, fisso per un'unica azienda. Eh, naturalmente prima di cominciare ringrazio, come è giusto, eh, gli sponsor che ci aiutano a realizzare il freelance camp, quindi Banca Etica, innanzitutto il main sponsor del freelance camp, ma anche Siteground e Copreno, e eh, Calamun che è eh, altro sponsor tecnico sempre presente che ci aiuta a, rendere, a far funzionare tutto e a renderlo anche molto bello e molto piacevole. E eh, direi che eh, se dalla regia mi danno l'ok ok, eh, sul fatto che la nostra prima speaker sia pronta, mh, direi che possiamo eh, dare il via ai talk di questa mattina.